Maria Teresa Marinoe, Dan Morino, dal Salone del Libro, perché fino in fondo cuori selvaggi. Assolutamente, fino a questa sera cuori selvaggi, Dan Morino, sempre in diretta su Rete7 e su Video Nord, vi terremo compagnia fino alle 20 di questa sera, cioè fino a quando proprio non ci sbatteranno fuori. Sì, sì, sì, praticamente <ride> eh, faremo ancora la diretta con tutto lo smantellamento, mentre ci portiamo a casa esatto. questi, questi splendidi arredi eh, in uno stand, davvero molto bello che vede insieme Camera di Commercio, i Salesiani, Rete 7, un eh, claim, giovani imprese per costruire il futuro e qua abbiamo ricevuto tanti tanti spunti. A iniziare la mattinata con noi il dottor Guido Cerrato, dirigente dell'area sviluppo di Camera di Commercio. Allora, buona giornata innanzitutto. Buona giornata a voi, buona giornata a tutti. Eh, Guido, beh... Eh, che aria si respira di questo salone? Eh, ci piace iniziare sempre in questo modo, no? perché l'ingresso in, eh, nel salone del libro è anche essere inebriati da profumi, da cultura, da sguardi, da volti, da persone. Eh, quali sono le tue impressioni di questo salone? Io eh, al Salone ci sono stato sia per lavoro e ci sono sia per lavoro, poi ho fatto anche un giro privatamente nel weekend e devo dire che eh, tanta gente, tanta bella gente, per fortuna in fisico, in sicurezza ma in fisico e quindi abbiamo ripreso no, a frequentare anche in modo, come dire intelligente le occasioni di incontrare la cultura, eh, tanta energia, energia che abbiamo sperimentato la, la scorsa settimana no, con l'Eurovision che poi eh, ci ha permesso anche di avere insomma, come territorio un eco non indifferente a livello nazionale e internazionale e il salone e Eurovision, il giro d'Italia adesso il salone, i Maker Fair a breve Quindi, 4, eh, tante, tante tante iniziative resta un po' sul personale in questo inizio di, di mattinata eh, che cosa ti ha incuriosito? Un, uno stand, i libri, i giovani qualche appuntamento in una, in una delle sale? Ma allora, ehm, tanti giovani, come, come sempre succede al, al Salone, sia come scolaresche no? che questa mattina... I libri non sono un paese per vecchi cittadini. Assolutamente, iconi, assolutamente, non sono un paese per vecchi. Personalmente a me piace venire al Salone soprattutto per come dire, uscire un po' dal mainstream e, e, e curiosare quelle che sono le case editrici minori che, no, non che Sì, questo personalmente è un po' la mia la mia focalizzazione quando vengo privatamente al salone Book club, eh, oggi diversi appuntamenti di, di Camera di Commercio eh, eh, di che cosa ci parlerete? Sì, anche oggi finiamo credo in bellezza, ci occupiamo sempre eh, sotto varie sfaccettature sotto varie dimensioni del, eh, del concetto di come eh, il libro, la filiera dell'editoria eh, di tutto cosa significa in termini di, di lavoro di professioni che come vedremo insomma eh, sicuramente grazie anche alla tecnologia sono eh, incrementate no? in tipologia, quantità e anche qualità E eh, anche un modo poi per eh, come dire, dare qualche eh, spunto e fare qualche riflessione su quelle che sono le opportunità delle imprese nella filiera delle filiere teoria. quindi eh, affrontiamo il, il, la filiera del, del libro sia dal punto di vista della formazione delle professioni ma anche delle opportunità per le, per le imprese soprattutto per le giovani imprese domani nel chiuso dei nostri uffici sarà tempo di bilanci di quelli veri no? che eh, ci aiuteranno già a tirare su le basi per il salone del prossimo anno da che cosa partire? Eh, di quello, di un evento, di quanto carpito da questa edizione 2020-2022? Ehm, i, I conti bisogna farli alla fine con l'host, come sempre, quindi eh, io non ho sufficienti informazioni oggi di quelle che, che è stata l'edizione. Eh, sicuramente ehm, credo che una, un approccio vincente da parte di un ente come la Camera di Commercio, ma in generale per quello che ho visto, per, eh, sono delle opportunità esperienziali, cioè noi stiamo insistendo molto su queste cose, dove esperienziale significa non soltanto trovare qualcuno che insegna o che informa, ma che anche trasmetta esperienze proprie e magari eh, trovare, come succede per esempio per i bambini, no? occasioni per mettere le mani in pasta su determinati aspetti. No? Quindi credo che il salone su quello che riguarda il libro, la filiera editoria, possa essere un'ottima occasione. Eh, mh, e, e peraltro insomma, tutto il tema, come poi magari dirò anche dopo sicuramente vede il salone come l'occasione annuale per eh, no? fare lo show e, e mostrare certe cose, però eh, vorremmo che questo tema fosse, trovasse in tutto l'anno un fil rouge per poter no? avere occasioni di confronto su queste, su queste tematiche area sviluppo del territorio no? eh... Qual è il significato del, del Salone del Libro, dell'Eurovision e degli altri eventi per uno sviluppo globale del territorio, non, non solo per quelle che sono le aree del centro? Noi sappiamo l'enorme lavoro che fa il Salone del Libro con il Salone Off che credo mi sembra vada in questa direzione per fare in modo che le periferie non perdano la ricchezza di quello che qui viene creato e, e realizzato. Ci sono altre indicazioni? che dal tuo osservatorio, dal tuo punto di vista, è utile tenere conto? Sicuramente sì, perché è oggettivo che al di là del centro ci sono delle zone, mh, non solo extra, extraurbane, ma anche cittadine che hanno sofferto e stanno soffrendo, no? eh, desertificazione commerciale, eh, problemi anche di tipo sociale, quindi sicuramente questa enorme visibilità che abbiamo, stiamo avendo grazie anche a questa Quasi un'ubriacatura perché maggio diciamo, è stato veramente un mese eccezionalmente. Lo, lo sappiamo che il maggio torinese ma anche il settembre, l'ottobre torinese sono sempre stati dei, dei mesi molto ricchi di offerta culturale. Eh, pensiamo a Portici di Carta rimanendo nel mondo dei libri, a Cioccolatò. Eh, che dovrebbe tornare quest'anno più tornare. forte di prima. Assolutamente, per cui diciamo che abbiamo avuto, stiamo avendo un'ottima... Terra madre! Opporto, un sì, sì, assolutamente, settembre-ottobre avremo anche eh, quell'evento, quindi ehm, quello che io credo è che tutto questo deve essere utilizzato per dare al nostro territorio visibilità sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista turistico perché abbiamo delle cose eccezionali da mostrare al mondo e per cui speriamo che questo ci abbia permesso di essere più visibili e anche attrattivi no? verso futuri visitatori, ma questo vuol dire anche dare visibilità alle nostre eccellenze, quelli che sono i settori di attività, dall'enogastronomia alla manifattura, ai servizi, all'ICT, eh, all'industria del contenuto di cui parleremo dopo che eh, dire, è un asset che noi abbiamo sul territorio e grazie a tutta questa visibilità deve essere anche trasformato in opportunità per, per attirare, perché no, delle imprese che vedono in Torino, non soltanto perché è una città bella e facile da vivere, ma anche perché most, offre delle opportunità dal punto di vista eh, imprenditoriale, un punto d'atterraggio delle province attive. quindi voglio dire questa visibilità dobbiamo giocarcela bene sotto tutti gli aspetti sia a livello turistico di marketing territoriale ma, ma marketing territoriale che non guardi soltanto al turismo in senso stretto ma anche a un'attrazione di attività economica no? eh, sul, sul territorio cosa di cui sappiamo tutti e ne abbiamo molto bisogno C'è qualche settore che meriterebbe più attenzione? Ma io credo... Parlare di settori in questi tempi credo che sia ormai un po' riduttivo, ci sono dei settori eh, che sono diventati come ormai si usa a dire degli ecosistemi una volta si parlava del settore dell'ICT e adesso l'ICT, la tecnologia, il digitale non è più un settore, è un ecosistema perché permea tutto e, e, mh, e sta tutto diventando un po' molto liquido, molto diffuso quindi secondo me forse parlare di settori specifici io non me la sentirei quello su cui eh, al di là di tutto credo sia opportuno fare dei grossi ragionamenti e sull'industria e sulla manifattura, perché poi eh, è vero, noi abbiamo mh, delle eccellenze sui servizi, il territorio offre opportunità turistiche eccezionali, però ehm, ricordiamo che questo territorio è cresciuto no? nel dopoguerra e si è sviluppato grazie alla manifattura che ha trovato nell'auto la, la, la propria locomotiva, ma poi insomma, si è sviluppato sotto n altri mille rivoli, quindi io credo che eh, anche su questo abbiamo delle opportunità, ehm, cito tanto va di moda, no? il PNRR che ci consentirà sicuramente di avere molte risorse finanziarie a disposizione però chiaramente tutto questo deve essere incanalato in una strategia che deve riportare un po' la manifattura e l'industria al centro del, del territorio tutto il resto poi chiaramente è abilitato però questo credo che sia un aspetto da tenere molto presente e Ci raccontavi prima della filiera del libro, grazie agli incontri che si sono svolti qui anche le diverse interviste abbiamo potuto apprezzare come questa filiera sia una filiera variegata, variegata di professioni variegata di competenze variegata di, di attori eh, nei riguardi di un giovane oppure di una impresa di possibilità di impresa in questa eh, filiera eh, vedi un, un settore in cui varrebbe la pena eh, concentrarsi, sviluppare competenze e professionalità? Ma allora, ehm, faccio soltanto una, un, un inciso, l'approccio metodologico che abbiamo avuto nei confronti della filiera dell editoriale, e lo stiamo avendo sotto altre figliore, eh, filiere, l'abbiamo fatto sulla musica, grazie all'Eurovision, l'abbiamo fatto sullo sport e lo stiamo facendo anche in altri ambiti, quindi eh, ormai, come dicevo prima, ci troviamo in eh, settori anche liquidi, il che significa più ampi, no? più pervasivi, che danno la possibilità, innanzitutto hanno delle opportunità che arrivano da eh, settori o ambiti prima inesplorati. No? Eh, mi riferisco alla tecnologia digitale perché è facile, ma non solo a quello. Ci sono dei mestieri tradizionali che riguardano sempre il libro, che sono assolutamente abilitati dalla tecnologia. Quindi eh, delle opportunità che arrivano da settori che abilitano anche professioni, che prima non erano di questa filiera che lo possono diventare. Eh, immaginiamo mh, Servizi informatici no? che erano molto dedicati ad ambiti diversi, ehm, che invece trovano applicazioni per esempio nella parte di editing, cose che prima fa si facevano in modo molto più, più tradizionale. Nella eh, logistica del libro. Nella logistica, la possibilità appunto di usare di nuovo mh, i big data per trovare soluzioni, eh, cito perché non possiamo non farlo, tutta la parte di... Ehm, di, di, di divulgazione e di digital marketing che di nuovo rende eh, eh, possibile raggiungere certi mercati a soggetti imprenditoriali piccoli che prima non potevano banalmente permetterselo, non quindi la possibilità di essere visibili in mercati lontani soprattutto quindi, con un prodotto voglio dire, che è digitalizzabile quindi facilmente. uno spazio per l'internazionalizzazione del nostro, del nostro è una prodotto c'è ancora molto tanto importante. lavoro da fare lì? Noi abbiamo un settore che peraltro è coinvolto stamattina in un evento eh, che è proprio il settore internazionalizzazione dove noi aiutiamo, supportiamo le, principalmente le piccole e medie imprese a capire cosa significa aprirsi ai mercati esteri, eh, facciamo anche degli assessment quindi dei check up per capire quali potrebbero essere i mercati di interesse in funzione del prodotto il tipo di impresa o di servizio che E li accompagnate Vi accompagniamo in termini di informazione di formazione e poi quelli che arrivano ad essere pronti per vengono anche supportati attraverso delle forme più tra virgolette consulenziali ehm, e anche commerciali perché abilitiamo l'apertura verso certi mercati attraverso il contatto con reti di agenti c'è cioè, o... una rete di di commercio che, si, che, che può essere una, una rete eh, che voi mettete a servizio? Assolutamente sì. Eh, le camere, la Camera di commercio, come ente, è una figura tipizzata a livello non solo nazionale europeo, ma a livello mondiale. Le Camere italiane hanno tutta una serie di camere italiane all'estero questo, questo non, che, si sa, eh, cioè, non si sa molto que, poco. Que, questo si, questo sa, si molto molto poco. sa veramente poco molto che poco. ci sia è comunque una dirlo. sede anche fuori cioè io mi immagino un, un giovane imprenditore che dice ma a me piacerebbe la mia idea eh, portarla anche in, in, altri, in altri mercati e, e sapere no, che, che vi è già una rete, un'infrastruttura, è come se fosse un'autostrada, mi permetto di dire no, no, banalizzando? No, sono assolutamente delle autostrade, molto spesso queste camere con le quali noi abbiamo dei rapporti, è chiaro che non con tutte ma con decine di camere abbiamo dei rapporti molto stretti, anche abbastanza continuativi, sono delle vere e proprie antenne su quei mercati, no? che ci permettono di come dire, far atterrare in modo molto concreto delle iniziative e poi non dimentichiamo che poi ci sono tutte una serie di camere di commercio per lo più private che sono assimilabili dell'associazione di categoria imprenditoriale, sui vari mercati che non sono parte della rete camerale italiana ma comunque sono soggetti con i quali noi abbiamo dei rapporti abbastanza continuativi. Guido parliamo anche un attimo della bottega dell'orientamento perché questo sarà un tema importante, il fulcro di un incontro che si terrà tra pochi minuti presso il book Club qui in camera di commercio presso lo stand della camera di commercio al Salone del Libro. Allora, la bottega dell'orientamento è un progetto che nasce in fisico, eh, si sta eh, avvalendo, lo stiamo concludendo nei prossimi mesi, anche di una, mh, di una piattaforma tecnologica eh, per abilitare anche l'incontro fra i due mondi dell'orientamento, che sono il mondo della scuola e, e il, mondo, il mondo, mondo del lavoro. Del lavoro eh, ma ci tengo a dirlo, è un progetto che usa la tecnologia, ma deve essere un progetto assolutamente e principalmente fisico. Cosa significa? Eh, significa che eh, l'orientamento è una problematica che riguarda le scuole, che nella accezione tradizionale è concepita come orientamento dal mondo del lavoro verso il mondo delle scuole quindi tipicamente è lo studente che vuole sapere che cosa significa fare una certa cosa oppure lo studente che deve magari passare all'università o le superiori deve, eh, però per fare deve quello, essere, orientato. essere orientato e per fare quello ci sono gli open day, le scuole sanno perfettamente quello che fare noi siamo convinti che ci sia anche un problema però di orientamento al contrario che soprattutto riguarda le piccole e medie imprese le piccole piccolissime imprese che molto spesso non, sanno, non hanno un, un quadro completo di quello e anche corretto di quelle che sono le professionalità in uscita dal mondo del lavoro che ormai come tutto si è sviluppato è diventato anche quello molto più eh, confuso in alcuni casi però ovviamente anche l'offerta formativa e l'offerta di professionalità è molto più ampia e quindi eh, per venire a, al, al dunque del progetto eh, noi vorremmo costruire delle occasioni concrete, laboratoriali, esperienziali per far confrontare i due mondi su delle idee, su delle sfide, molto spesso sono delle sfide che arrivano dall'impresa, che ha un problema, lo pone alla scuola, che può essere l'università, può essere l'ITS, ma può essere anche la superiore. Noi due settimane fa abbiamo fatto il primo di questi incontri con l'Avogadro, che è un istituto tecnico, per cui eh, voglio dire, sono eh, eventi, che riguardano sia aspetti tecnici, quindi si rivolgono ad ambiti tecnici quali appunto gli istituti superiori, eh, ma possono essere incontri di creatività e di sviluppo anche delle capacità imprenditoriali delle persone che coinvolgono licei, quindi su tematiche non necessariamente tecniche nel senso stretto del termine, ma più aperte. Moreno? Grazie Maria Teresa, parlavamo di internazionalizzazione e noi siamo qua a continuare a parlare di internazionalizzazione, lo facciamo con il dottor Giovanni Pischetta, Giovanni buona giornata e benvenuto. Grazie. E che salone del libro stai trovando Giovanni? Beh come sempre è un'emozione, un'emozione che... Tra l'altro nel, nel caso mio affonda le radici anche nel passato delle prime edizioni in cui venivo e ricordo che con la stessa curiosità con cui venivo una volta vengo oggi ma oggi anche per parlare di quello che come Camera di Commercio proviamo a fare per la filiera dell'editoria Filiera dell'editoria eh, a breve è un eh, evento qua al Book Club animato da Camera di Commercio la chiave di svolta, sì. e qual è questa chiave di svolta? Ma la chiave di svolta è quella di cominciare a pensare che ehm, esistono diversi eh, diciamo, settori che possono far parte di un'unica rete eh, che vogliamo chiamare l'industria del contenuto oggi l'occasione sarà quella per l'Italian Cultural Content Industry un hub di nuova creazione che la Camera ha supportato fin dall'inizio nella sua nascita per provare a parlare, a mettere a parlare di un'industria del contenuto che è più ampia della sola filiera dell'editoria ma che mette insieme molte competenze e professionisti che lavorano per la produzione del contenuto, l'audiovisivo, eh, la musica, eh, l'arte e tutto quello che in qualche maniera riesce a dare un'idea del contenuto che si produce anche in questa città. Eh l'avvento dei nuovi mezzi di comunicazione a volte ci ha fatto un po' concentrare troppo no? su quello che è il medium e non tanto sul contenuto e invece ancora l'investimento sulla qualità del contenuto ad essere la scelta vincente certo, pensiamo per esempio anche solo per diciamo, il fruitore, il cittadino che un domani potrebbe approcciarsi ad una biblioteca una biblioteca il cui contenuto è reso fruibile in modo diverso, accessibile a tutti tenendo conto anche di disabilità, di vari elementi che possono consentire a non tutti di approcciare oggi quelli che sono diversi percorsi culturali, quindi lo sviluppo della tecnologia serve a questo, mettere insieme queste competenze che appartengono un po' a diverse anime dell'industria del contenuto ci aiuterà anche a renderla più vicina ai cittadini. Torino, Torino è un punto eh, importante nella creazione del contenuto, cioè eh, partiamo in, in questa sfida ben attrezzati? Sì, per anni abbiamo, parlato, abbiamo conosciuto una città come città manifatturiera e abbiamo tralasciato un po' questa idea che oltre al manufatto ci fosse un contenuto che magari era anche inizialmente solo virtuale o comunque un qualcosa di diverso dal manifatto industriale. Oggi stiamo scoprendo che in realtà queste realtà sono esistenti, vitali, c'è bisogno di farle dialogare un po' di più tra loro, sfruttando anche la nuove, le nuove tecnologie l'innovazione tecnologica per far sì che oltretutto Torino diventi di nuovo un po' una leader a livello nazionale anche per parlare al mondo di come qui si produca contenuto a Torino e in Italia, partendo anche da Torino. I giovani che sono protagonisti del nostro stand... Eh... Quale contributo eh, possono, possono dare eh, in questo hub, nella preparazione di questo hub, nelle nuove idee, eh, qual è il loro ruolo? Beh Direi che eh, parafrasando il titolo dell'evento i giovani sono la chiave di svolta perché la loro capacità di essere digitali, la loro capacità di innovare e di essere molto più aperti con la mente può sicuramente combaciarsi con un'industria del contenuto che ha bisogno di essere appunto più aperta a tutti i cittadini, anche a quelli che non sono più giovani e che magari hanno una maggiore difficoltà a relazionarsi con un'era digitale alla quale non erano abituati. Le imprese, che cosa vi chiedono in merito a questo hub? Le imprese ci chiedono di supportarle nella digitalizzazione, di supportarle nell'internazionalizzazione, perché l'internazionalizzazione è uno degli aspetti fondamentali per crescere. Far parte di reti europee consentirà in un immediato futuro a queste imprese di crescere confrontandosi con realtà che magari, eh, per esempio in giro per l'Europa, sono un passetto più avanti di noi, ma abbiamo tutte le capacità per riuscire a stare al passo con i tempi. Allora, in questo Salone del Libro ti faccio esprimere un sogno. So che tu ti occupi per Camera di Commercio, sei responsabile del settore sviluppo, competitività e internazionalizzazione, d'altronde di questo abbiamo parlato, mi concentro sulla parola competitività, hai la lampada dei desideri, c'è cioè la lampada di Aladino, per vincere la sfida della competitività un desiderio tuo? Per vincere la sfida della competitività c'è bisogno che il settore pubblico prima di tutto capisca quali sono le esigenze delle imprese. Noi quando lavoriamo con le imprese di solito ci prendiamo... Ascolto e comprensione? Un... Sì, è proprio un modo per stabilire un'empatia diretta e conoscere di cosa hai bisogno tu tua impresa, non sono io che invento qualcosa per te ma sei tu che vieni ad inventare quello che servirà a te usando me come mezzo c'è bisogno di vision? c'è bisogno di molta vision e anche di molto entusiasmo perché da questo punto di vista le imprese ce lo trasmettono e noi dobbiamo portarlo avanti Giovanni, grazie mille e buon incontro a breve grazie anche per il lavoro, grazie. Maria Teresa io ritorno da te, ma ti passo la grazie, linea riprendiamo subito la linea anche noi perché ci stiamo veramente per spostare presso il book club ma vogliamo ricordare anche gli altri appuntamenti di quest'oggi perché il salone lo ricordiamo è aperto fino alle ore 20 e c'è la possibilità di venire eh, ancora a comprare libri a farsi un'idea sulle proprie letture ma anche per ascoltare in presenza i vostri incontri Sì, noi oggi abbiamo due incontri lavorare con i libri eh, che come dicevo prima apre no, il, il, il panorama su quelle che sono le professionalità sia tradizionali sia più come dire, attuali e tecnologiche e poi ci sarà un incontro, eh, come si diceva prima, sul, sull'industria dei contenuti, un progetto che è nato parlando di industria dei contenuti editoriali che però poi eh, si è aperto all'industria dei contenuti in generale perché effettivamente ci sono tantissime... Eh, diciamo settori, professionalità che eh, possono contribuire allo sviluppo di una filiera che non è solo del contenuto editoriale ma più genericamente dell'industria appunto del contenuto genericamente in Con il tuo collega Giovanni abbiamo fatto il gioco della lampada dei desideri no? e a lui abbiamo chiesto un desiderio da esprimere in merito alla competitività e lui ha chiesto sinergia, empatia e vision insieme con la pubblica amministrazione e lo ti chiedo a te dal tuo osservatorio, dal tuo punto di vista quindi quello che è l'allargamento della possibilità competitive, economica e imprenditoriale l'attenzione a tutto il territorio se dovessi esprimere un desiderio in questo salone dei libri quando si legge un libro c'è sempre un desiderio da esprimere quale desiderio esprimeresti? Ma anch'io, adesso non perché l'ha detto il mio collega, ma essendo un collega siamo allineati su questa, su questa visione, sicuramente avere la possibilità e, e, e la, anche l'intelligenza, la capacità di visione no, per sfruttare questi momenti che, come abbiamo detto, sono eccezionali per la nostra città, come sappiamo nel libro, come è stato Eurovision, eh, cercando di sfruttare come ente pubblico, insieme agli altri enti pubblici, una, eh, queste, occasioni, queste occasioni, avendo la capacità di lavorare veramente in squadra, però ripeto, attraverso una strategia, una visione che deve essere assolutamente comune. Da cuori selvaggi. Possiamo dire che abbiamo bisogno di imprenditori visionari e coraggiosi? Assolutamente, Insomma, adesso non voglio riprendere frasi che sono, non sono mie ma eh, stay angry, stay foolish, no? Che ritornata, che ritornate, guarda, tornato, eh, no? eh, abbiamo fatto il giochino della vagnetta a cui non scamperai, eh? Perfetto. A cui non scamperai e di fronte alla domanda, giovani e futuro, che cosa c'è bisogno perché sia reale come binomio, come affermazione, qualcuno ha, ha scritto fame. E ce l'ha spiegata con le parole di, quel, di quell'incontro di Steve Jobs all'università in cui diceva, stay foolish, stay angry. Allora lo chiediamo anche a te, su questa lavagnetta in cui possiamo scrivere una parola che tenga insieme giovani e futuro, ti chiediamo di scrivere la tua parola. Io sogno. Sogno. Eccola qui, guarda, ti chiediamo di tenerla e di raccontarcela, io scatto anche una fotografia del, della cosa, sogno, perché sogno? Ma senza la capacità di sognare non c'è nulla, no? per cui nel sogno c'è il coraggio, c'è la follia, c'è la fame, c'è la, la, la, la, la capacità di, di, di, di guardare lontano, no? anche a anche e soprattutto al di fuori degli schemi perché poi alla fine le, le, le, le grandi sfide sono anche grandi capacità di uscire dagli schemi, no? quindi il sogno credo che eh, così mh, a caldo sia la parola che possa eh, tenere meglio insieme tutti questi concetti. Maria Teresa Eccoci qui, allora intanto eh, noi tra poco diamo la linea alla regia perché le nostre truppe che sono su e giù per il salone ormai, questo è il quinto giorno eh, di truppe esterne, ci hanno portato delle interviste importanti, intervista con il generale Figliuolo e con il cantante Ermalmeta, quindi adesso andiamo a seguirle ma ricordiamo che noi Continuiamo la nostra diretta sull'emittente video nord fino a questa sera alle 20, grandi approfondimenti invece per quanto riguarda anche il nostro telegiornale. e Possiamo ricordare anche gli appuntamenti di domani? E stavo arrivando proprio Scusami, lì. Scuti, ho letto e nel stavo pensiero. arrivando proprio lì perché intanto diciamo ai nostri eh, telespettatori che il classico appuntamento in diretta da Maria Ausiliatrice delle ore 9 di domani è anticipato alle ore 8.30. Sì, importante. Importante, importante. La messa, spesso sai che chiamano in chiesa e, e ti chiedono: scusate, ma la messa di mezzanotte? Che ora è? A mezzanotte <ride> mi sembra abbastanza evidente. Credo che anche in camera capitino delle chiamate, delle, <ride> delle chiamate del genere. La messa delle 9, domani giornata speciale, solennità di Maria Ausiliatrice. Messa delle 9 che sarà anticipata alle 8.30. Ma avremo poi la messa alle 11 e poi soprattutto dalle 17. Collegamento in studio per raccontare. La processione dalla Basilica di Maria Usiliatrice con alle 18.30 la Messa dei Giovani presieduta da Don Angel Fernandez Artime, decimo successore di Don Bosco, rettor maggiore e poi a seguire la processione. Chiedo a tutti di concentrarsi particolarmente perché le previsioni del tempo domani danno due gocce d'acqua e non è possibile che per tre anni di seguito la processione non ci sia. Ma se tutti insieme ci concentriamo un attimo secondo me domani sarà proprio Maria Ausiliatrice a essere garante di questo bell'appuntamento cittadino per le strade della città allora noi adesso diamo la linea alla regia ma torneremo eh, di nuovo dal nostro salotto, Siamo eh, qui. dal salone del libro, tantissimi gli appuntamenti, allora Ermal Meita figliuolo e tra poco di nuovo con noi